Siamo qui nel gazebo con il dottor Ferdinando Pivetta, posturologo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, l'argomento di oggi è bambini e difficoltà posturali. La domanda è, anche i bambini possono soffrire di difficoltà posturali? Eh, Anche i bambini, come tutti gli esseri viventi, come esseri umani, si adattano a un ambiente che posturalmente il nostro ambiente non è corretto. Ma pochi sanno quali sono i, i compensi che agitano i bambini che vengono curati... In maniera diciamo tradizionale, diciamo con la medicina tradizionale. Me ne faccio un elenco, i più, i più semplici che uno potrebbe dire mai avrei creduto. Il più facile, i denti storti. I denti storti sono un problema di tipo posturale, non solo odontoiatrico, sono sopputi di tipo posturale. La gestione dei denti è, è, è fatta da un sistema di tipo nervoso che è quello che è deputato anche al controllo la nostra postura. Eh, sotto il colletto gengivale ci sono dei muscoli, anche quelli vengono gestiti dal sistema nervoso. Potrei dire un altro, eh, abbastanza comune, quello che viene definito il, de il piede piatto, poi i bambini vengono, la gran parte operati, gli fanno il calcagno stop perché il piede sembra piatto, in realtà è un piatto funzionale perché i piedi piatti scheletrici, piatti scheletrici proprio di nascita è un po' raro, è un evento un po' raro. Eh, di solito i bambini quando hanno intorno ai 10-12 anni eh, perdono la verticale, quindi tendono a stare un po' in avanti, quindi si sentono dire la solita frase, tira sulle spalle. Quello è un evento che si, si verifica solitamente con il cambio dei denti, quindi quando passano dai denti da latte ai denti definitivi, in questo passaggio si verificano una serie di gestioni non corrette, proprio perché è un motivo di passaggio, infatti di solito il piede piatto funzionale molte volte si risolve da solo quando i denti vengono estrusi, eh, oppure il ginocchio valgo, il ginocchio varo, le varie scogliosi funzionali che non sono scogliosi quelle scogliosi idiopatiche non gravi, ok? che di solito vengono poi risolte nel tempo e se non vengono risolte si possono vedere quando hanno 15-16 anni, questi sono una dei, uno dei problemi. Tanti bambini hanno mal di testa? Non è che i bambini sono esenti da mal di testa. Se il mal di testa è di tipo miotensivo, quindi muscolare, ed è determinato da una serie di parametri, sempre di tipo posturale, eh, il farmaco funziona all'inizio, momentaneamente, poi non basta più. Bisogna risolvere il problema, l'origine del problema. Qui ci sono tra i tanti il Mal di schiena? Bambino, può avere mal di schiena? è Perché non può avere mal di schiena? Assolutamente sì. Se la gestione non è corretta, assolutamente sì. Sì, perché eh, capita sovente che i bambini stessi passino tante ore magari a fare i compiti, eh, quindi in posizioni sedute, magari scorrette, su eh, sedie non comode o, o non adatte, insomma. No? Allora, diciamo che eh, fondamentalmente le sedute non comode, le attività, le non attività aiutano a stare peggio. Anche se la genesi del problema non risiede in quel momento della giornata in cui sono seduti in una sedia piuttosto che su un divano o sono come dire, come si dice, stralaccati da qualche parte in maniera un po' strana. Non è quello l'evento che scatena il problema, è la gestione non corretta dell'insieme. Questo un tecnico che fa il mio lavoro lo vede attraverso un'analisi posturale. Sono assolutamente gestibili, soprattutto nei bambini in mal di testa, in mal di testa precoci, assolutamente sì. Senta, un nostro telespettatore dopo la puntata di giovedì no, cos'era? Vabbè, della, della scorsa sì. settimana ci ha eh, mandato via mail questa domanda eh, in caso di dentatura incompleta si può, che eh, avevamo visto l'altra volta, può portare sì. a scompensi sì. anche di, un certo, di una certa entità eh, in caso di dentatura incompleta si può ovviare con un bite? Allora, eh, chiariamo i denti solitamente devono essere 32, i denti definitivi. Molte volte i denti del giudizio, di solito il dente del giudizio ma non solo quello, diciamo i denti posteriori o non escono o cadono o vengono tolti o non sono estrusi o non ci sono proprio, comunque mancano. Eh, si possono mettere i denti, Allora, gli impianti si possono fare con difficoltà fino al settimo il dentista purtroppo non riesce a metterlo ottavo, non è proprio possibile fisicamente metterlo. Si può ovviare la mancanza d'altezza? Sì, ma non con il bite, ma con quella che viene chiamata placca di disaccoppiamento. È un oggetto che sembra un bite, ma in realtà ha la funzione di dare la verticalità la misurazione della, della reale chiusura della bocca attraverso una serie di analisi, che non tengono conto solo della bocca, ma anche dell'appoggio del piede e dell'insieme del, del, del corpo, quindi dove si posiziona il baricentro in maniera, in maniera generale. Cosa che il dentista non riesce a fare perché non ha gli strumenti e non ha soprattutto la metodica per farlo. Ci sono dei, dei, dei, metodi, dei metodi proprio codificati per poter fare questo. Bene, grazie a Ferdinando Pivetta, l'aspettiamo la prossima settimana e intanto linea a Tania Pellegrini. Grazie, a voi buonasera.